spiegare i benefici fiscali del piano Industria 4.0 con un esperto in materia, l'ingegner Quarendi. Buongiorno a tutti, sono Sergio Quarelli, sono un ingegnere libero professionista che vive e lavora a Brescia. Ci occupiamo di Industria 4.0. Affianchiamo i costruttori di macchine e i clienti per riuscire a ottenere lo sgravio previsto dalla legge. La nostra struttura è formata da circa 6 persone, all'interno abbiamo anche un commercialista e un avvocato proprio per garantire al nostro cliente la totale padronanza della materia in appunto, Industria 4.0. Industria 4.0 è una misura prevista dal governo, lanciata nel 2017 e valida ancora tuttora oggi, che premia tutte le aziende iscritte al registro di imprese che acquistano un macchinario altamente tecnologico. Cosa significa altamente tecnologico? Deve rispettare sette punti previsti dalla normativa. L'ingegnere, eh, con una perizia, cerca la rispondenza, trova la rispondenza di, queste, di questi punti e con la l'aperizia e le fatture di acquisto, il contatto di visite, il cliente può portare a casa un importante sgrave fiscale. 2017, 2018, 2019 si parla di interammortamento. 2020, 2021 si parla di credito di imposte. I benefici sono molto interessanti. Se si parla di 2017, 2018, 2019 è un iperammortamento, il bene viene aumentato del suo valore fino al 170% in più. Nel caso del 2020 abbiamo un credito d'imposta pari al 40% del valore dell'investimento, nel 2021 abbiamo un credito d'imposta pari al 50% del valore dell'investimento. Una precisazione, l'Industria 4.0 si applica ai beni altamente tecnologici, dove c'è uno sgravio importante, ma anche a tutti gli altri beni eh, più semplici senza le caratteristiche tecnologiche. Qui abbiamo una percentuale pari al 10% anziché il 50% per i beni più tecnologici. semplice la procedura, deve completare l'investimento, eh, l'inizio dell'investimento è nato nel 2018, 2017, 2019, 2020, non è un problema grosso, con l'acquisto di altri accessori, perché ha eh, acquistato un prodotto semplice, bisogna rispettare i sette punti della normativa, con l'acquisto di un upgrade, di, mh, della verifica degli altri sette punti, si riesce a portare a casa l'incentivo, ovviamente la normativa di riferimento è quella dell'inizio dell'investimento, nel 2019 ci sarà il perammontamento al 270% e utilizzeremo quella anche se l'investimento è completato nel 2021. Sì, ho verificato il prodotto, e conforme alla normativa. rispetto i sette punti. Eh, ho fatto diverse perizie su questi, su questi macchinari. Tutte andate a buon fine, ovviamente. La perizia completa l'investimento completa il pacchetto industria 4.0. Il cliente può iniziare a sgravare. Domanda la nostra attacca con bin 8102D 3D e scanner interale. Può ricevere tale sgrave fiscale. Assolutamente sì, si incasellano in una categoria particolare prevista dalla legge nei, nei prodotti eh, medicali, dove avrò periziato circa un centinaio, di, eh, un centinaio di prodotti. Anche questi hanno la rispondenza ai sette punti della normativa. Uniti alla perizia e alla fattura d'acquisto, il cliente può iniziare lo sgravio.